Merito, ah, ecco, Buon pomeriggio a tutti, ci sono? Io non vedo fa vedere niente, va bene, dai. ciao a tutti, allora oggi facciamo una ricetta difficilissima degna proprio di Master Chef bugia, è la ricetta più facile del mondo come sempre le nostre dirette sono sia per imparare qualcosa e poi soprattutto per stare insieme e fare quattro chiacchiere. quindi, tutti coloro che hanno fretta o quelli che hanno le paturnie o quelli che sono esagitati possono già abbandonare la ricetta e andare a fare altro abbandonare la diretta e andare a fare altro non ci servite per quelli che invece gli interessa la ricetta ma vanno di fretta mettete tutti gli ingredienti insieme in una ciotola fate le palline passate nel cocco. Mettetele nel pilottino e ve le mangiate. Ciao, arrivederci, potete andare. Per tutti gli altri, benvenuti. Ciao a Mattias e ciao a Noemi. E, e benvenuti, oggi è il mio nuovo massico, come l'avete letto. Auguri! E grazie. E quindi... Che a... Santa Grazia oggi? Sì, oggi è Santa Grazia, conversata, chiamata anche Madonna del Basilico. Ah, oggi è anche la Madonna del Basilico in una stradina del centro storico di Conversano prima si faceva una piccola processione e c'erano le persone ciao Mattias c'erano le persone che facevano una piccola processione invece dei fiori perché magari non ne avevano erano troppo costosi portavano il basilico perché quello ce l'avevano magari piantato nei vasi. Uh, per strada nel centro come? storico come dono alla madonna e quindi da quel giorno quella madonnina che sta nel centro storico è stata chiamata la madonna del basilico va bene abbiamo detto quest'altra centro storico di? conversano conversano provincia di Bari quindi abbiamo detto facciamo i bonbon di cocco bella cittadina bellissimo bonbon di cocco ricotta con uh, la crema spalmabile e quindi abbiamo detto essere una ricetta Particolarmente difficile, bugia perché è veramente facilissima. Le dosi le trovate tutte nel link in descrizione del post. Nel frattempo, iniziamo quindi: abbiamo naturalmente la ricotta, la ricotta oggi. La ricotta si, il cocco la farina di cocco e lo zucchero, e basta, e un po' di crema spalmabile. Questo è altro coccorapè nel quale andremo ad arrotolare i biscotti, ad avvolgere i, i, i bonbon <ride> prima di metterli nel pirottino. Oggi fa così, il caldo mi sta facendo sbagliare un po'. Ok. Quindi, allora, alla ricotta aggiungiamo lo zucchero. Allora, io vi ho messo delle dosi, però naturalmente, come sempre, almeno in questi dolci che non hanno cottura, potete ridurre la quantità di zucchero. Io sto andando ad occhio perché ormai li ho fatti così tante volte che so quanto zucchero ci vuole. Aggiunto lo zucchero, andiamo a mescolare. Grazie a tutti, siete veramente così carini. Grazie. Non so come farò a ringraziare a un anno tutte le persone che mi stanno facendo gli auguri perché non ho, non ho, non ho modo di, di farlo. Allora, dopo aver messo lo zucchero aggiungiamo il cocco rapé. aggiungiamolo poco alla volta perché eh, deve avere tempo comunque di reidratarsi se noi ne mettiamo subito tantissimo poi avremo dei dolcetti troppo asciutti quando vediamo che già è modellabile già vuol dire che è sufficiente per il momento vedete è ancora abbastanza morbido il composto e quindi lo vado ad aggiungere ditemi davo il fa caldo poi sì, tantissimo quindi magari la prossima volta facciamo invece che a quest'ora facciamo le power col polase così tutti quanti facciamo tutti insieme ci prendiamo il polase grazie a tutti grazie ci vuole ancora un po' di cocco e lo andiamo ad aggiungere e poi basta perché altrimenti poi verranno troppo asciutti ok aspettiamo un po' che si reidrati un po' la farina di cocco e poi andiamo a confezionare i nostri bonbon naturalmente eh, possiamo anche aggiungere o per esempio del cacao magari dividere a metà questo composto a metà aggiungiamo il cacao già nell'impasto e a metà no oppure invece di arrotolarli nel cocco rapé le arrotoliamo nel cacao invece di usare la crema spalmabile questa utilizziamo la, la crema spalmabile quella bianca oppure quella al pistacchio possiamo possiamo variare un pochettino oppure addirittura adesso stavo pensando di aggiungere il caffè solubile e farlo al caffè così ne facciamo due tre gusti per, per, variare. Per, per variare sì esattamente ok ora vediamo se riusciamo a fare da uno che anche in svizzera c'è il sole ma magari la fresca, qui oggi non c'è il sole ma Fa caldissimo quindi prendiamo una piccola parte di ricotta e andiamo a fare delle sfere vedete è, è giusta perché non si appiccica le mani è giusto e poi e tuffiamo nel cocco è veramente facilissimo se volete farle tutte uguali andate a pesare il ciao noemi andate a pesare ogni biglia così le avrete tutte uguali come ho detto è una ricetta veramente facilissima a prova di scimmia proprio facile facile facile e sono un pretesto per stare insieme perché veramente con questo caldo non si, può, non si può accendere il forno e quindi facciamo dei dolci un po' più freschi più veloci però devo dire che sono veramente buoni Ora vi voglio chiedere un altro favore, poi nel post scrivetemi se avete qualche ricetta fresca, veloce, che io posso preparare per voi, così io la realizzo. Ora che cosa facciamo? Andiamo a scuotere un po' la ciotolina e si sono già avvolti nel cocco. Vedete? E sono non già pronti. pronti. Sono pronti, è finito. Sono pronti per l'uso? Sì. Adesso poi gli andiamo a mettere la Nutella. Mannaggia, l'ho detto crema forma. formabile e li mettiamo nei perottini questo è il dolce dell'ultimo momento quando vi arrivano ospiti all'improvviso e fa caldo e non sapete che cosa offrire se avete la ricotta anche se non ce l'avete andate a comprare ecco pochi soldini avete fatto un dolcetto fresco, veloce e buono devo dire che con le cozze fritte mi avete dato soddisfazione tanti di voi le hanno fatte tantissimi mi avete mandato le foto alcuni le hanno cliccato i tale non ti hanno mandato neanche un ma che mi fai dire alcuni di voi li hanno pubblicate sotto eh, oh, la video ricetta niente serve stai buono sotto la video ricetta pensare che, era una, che è una ricetta che io avevo pubblicato 5 anni fa sulla pagina 5 anni fa proprio era quando, è nata. quando è nata la pagina cosa hai fatto? Cos è queste cose fritte Sì, però naturalmente avevo scritto la ricetta l'avevo scritta perché non avevo nel blog, nel sito, non avevo niente quindi c'era scritta la ricetta passo passo, esattamente uguale a quella che io ho realizzato insieme a voi martedì. Quindi a volte devo andare a vedere indietro nella pagina perché ci sono tantissime ricette che io ho fatto prima ancora di avere il blog e che ho dimenticato. Quella delle cozze fritte. Però una... sale a 5 anni fa. 5, sì, sì, sì. Le mettiamo i nostri pirottini Grazie a tutti per gli auguri, ho fatto i cornetti che buoni, sono venuti, sei bravissima, grazie, questo mi fa felice, quando realizzate le ricette riescono e siete felici anche voi, io sono felice, grazie mille. purtroppo in questo periodo non posso molto cucinare sono iper super impegnata con il lavoro non fa niente Daniela meglio lavorare vorrei essere anch'io super iper impegnata con il lavoro diciamo ieri si sì, sono andata a lavorare e ieri è stata una giornata dura perché faceva veramente caldo in cucina veramente tanto caldo oggi no oggi sono qui con voi abbiamo quasi finito poi a mettere la crema spalmabile. Ditemi invece se voi questa ricetta la realizzate, se la fate in maniera diversa da me, perché mi piace sentire le varianti che proponete anche voi. Sono sempre interessanti, non si finisce mai di imparare. Quest'altro, aspettate che questo qui è proprio ciccione, io lo faccio con latte condensato, burro e cocco, ma quali sono i bounty, Tu fai cuocere latte condensato e burro e poi fai, metti il cocco, quali sono i simil bounty, Questi non sono, questi sono proprio senza cottura. La mandorla si può mettere? La? Sì, sì. Una mandorla? Una, sì, una se volete mettere una mandorla all'interno, naturalmente spellata, senza pelle, senza pellicina marrone. E fate come quando abbiamo fatto il Raffaello, che abbiamo avvolto le mandorle nel cioccolato bianco, sempre bianche le mandorle, solamente spellate. Le abbiamo avvolte nel cioccolato bianco per qualche secondo e poi le abbiamo fatte asciugare, perché così sono più croccanti. No, aspettate, mi devo lavare le mani che devo aprire i pirottini, arrivo subito. Dimmi se c'è qualche domanda oppure qualcosa che vogliono che stanno scrivendo non riesco a leggere bene qua beato chi ti sposa <ride> vabbè questo dolcino è veramente facilissimo dai non ci vuole nessuna capacità veramente questo è proprio a prova di scimmia questo è proprio ciccione manca un pirottino e lo mettiamo qua ecco fatto come avete visto è veramente una ricetta super super super veloce da preparare grazie mille a tutti veramente per gli auguri oggi non ho visto angela cioè va bene ora che cosa facciamo andiamo a mettere la crema spalmabile come io ho riempito un piccolo sac à poche però potete usare anche una siringa di quelle rigide andiamo a tagliare la punta proprio piccola piccola non esagerate altrimenti ne esce troppa la vediamo se è sufficiente sì sembra di sì e quindi andiamo a a mettere all'interno dei bonbon la crema spalmabile, così, si vede già quando sono belli pieni perché tendono a gonfiare, naturalmente non è che la dovete mettere per forza, è solamente per dare un gusto in più, ma se volete potete anche non metterla, ho detto potete mettere la crema bianca con al pistacchio. Esiste anche la crema spalmabile alla mandorla che è veramente buona. Ora io l'avevo messa nel frigorifero perché era troppo veramente morbida e adesso è un po' durina. Però adesso col calore delle mani diventerà morbida. Vedete come si gonfiano quando c'è la all'interno? Uff. La crema spalmabile. Quello è venuto un po' brutto perché devo pulire il sac à poche. Ecco. Ecco. Ve lo faccio vedere più da vicino, così. Con sac à poche in plastica, andate dentro, premete quando vedete che si allarga, vedete? E stringete mezzo caposcio ed è fatto. Si è sporcato pure il piatto. Oggi sto un po' stonata, più del solito. Questo è proprio ciccione. è stata un po' dura la nutella perché l'ho messa nel frigorifero ma perché non ci facciamo mancare niente noi è certo che no se la dobbiamo fare il peccato lo facciamo per bene e quindi mettiamo anche, anche la crema altrimenti non ha senso peccare per fare la metà lo facciamo per intero aspettate che tolgo questa nutella che sta qua aspetto un attimo che okay, io ho il piatto, che non va bene e ci siamo ecco qua avete visto? con che velocità abbiamo realizzato questo dolcino? Quindi, velocissimo fresco economico è buono. Ah. Fatto? Già fatto? Sì. <ride> Già fatto. <ride> Ho detto che oggi... <ride> Va bene, quindi se avete qualche domanda Questo che fanno un po' la conservazione nel frigo? sì sempre nel frigo ma nel freezer nel freezer no perché c'è la ricotta no no freezer no freezer no freezer no freezer no freezer no freezer no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no non no no no no no no Comunque, non riusciresti a mangiarla, Non va, no, va bene. Non rimettere. Se poi tu vuoi provare e ci vuoi far sapere com'è stato il risultato, noi siamo qui. Però mi dispiacerebbe se tu buttassi tutto. Se vuoi provare, prova con uno o due bombon. Ecco, facciamo così: prova con uno o due bombon e poi ci dici il risultato. Va bene? Dove trovo la ricetta? Il link in descrizione. Dove è il link in descrizione? Nel post. Perché sei triste Graziella? Allora. Ti abbraccio. No, non sono triste. Oggi sono stanca. Ma Perché fa caldo e io soffro di pressione bassa. Ma non sono triste. No, no, assolutamente. No, no. Eh, che stavo dicendo? Il link in, descri in descrizione è nel post. Comunque poi ti metto il link come risposta al commento va bene tanto io. è così facile è stessa quantità di cocco di zucchero e di ricotta facilissimo che facciamo fai? Boh. sì la ricetta è lì è nel link si può mangiare subito è meglio metterle in frigo no perché è meglio metterle almeno un'oretta in frigo così il cocco rape si reidrata in questo caldo sì, una cosa fresca. e sono più freschi anche sì. se la ricotta, comunque, io l'ho tenuta in frigo fino a poco prima di utilizzarla. Meglio tenerla in frigo un pochettino, va bene? Ok. Ciao, Syarita. Ciao, Graziella, vai al mare e rinfrescati. Anche no, in acqua. Si, sì, però, no, no, non va bene. Io volevo, volevo stare un po' con voi e basta. Quindi siamo abbiamo passato questi 10 minuti in porto d'ora insieme ho detto che era una ricetta facilissima era solamente per stare in compagnia vostra e per salutarci oggi che era il mio nomastico che è il mio nomastico non è ancora finita la giornata sto un po sfasata e si vede non sono triste sono sfasata perché ero stanca e basta va bene Quindi, la ricetta è la ricetta nel link, è nel link. Se vi è piaciuta e vi va, condividete questa video ricetta. Prima di uscire dalla pagina, mettete il mi piace sì. perché non l'ha messo. Iscrivetevi al canale YouTube. Voglio la ricetta? Sì, la ricetta è nel link. Cocco rapè, sì sì, questo qui. La farina di cocco, cocco rapè. Mm. Come la chiamate voi? La farina di cocco. Farina di cocco. Vedete? Questa qui, quella che si trova nei supermercati, nei sacchetti, già pronta. È praticissima proprio ed è buona. Va bene, Chiara. Longo no. ah Va bene, si stanno dando le ricette fra loro. Grazie, Nina. grazie, Nina. Grazie. Ok, allora, come vi dicevo, la ricetta è nel link in descrizione del post. Questo video sarà salvato su YouTube per chi non lo vedrà. Se vi va, condividete questa, questa diretta e poi iscrivetevi a YouTube. Noi mh, oggi, che giorno! Eh? giovedì noi ci rivediamo se Dio vuole, aspetta io, ci rivediamo se Dio vuole martedì, che cosa? martedì eh, pomeriggio, nel frattempo voi suggeritemi una ricetta salata, forse facciamo un couscous, che dite? io oggi l'ho preparato e devo scrivere solamente la ricetta, ho fatto il couscous con i fagiolini, i gamberetti e i pomodori secchi poi scrivo la ricetta e la pubblico, però possiamo fare un'insalata fredda, che dite? Suggeritemi voi qualcosa, te, che oggi proprio non c'ho niente nel cervello, è tutto vuoto, l'unico neurone che ho vaga da solo nel vuoto della mia testa, ok? Allora, vi saluto, ok per escusi, va bene, vi saluto, quando posso rivedere il video? Su ah, YouTube, su YouTube stasera, perché adesso il regista... Uh, va a lavorare e quindi stasera ci sono altri video. Eh? Si, sì, stasera va ci sono altri video. No? Uh, se vuole vedere questo, perché deve vedere altri video? Nel frattempo, rivedi la <ride> Nel frattempo, che noi pubblichiamo questo, uh, come sta rosa? Guardate tutti i video. Ma certo, Ma che dice? va bene. Dai, ok. Ci salutiamo. Buon fine settimana. Mi raccomando, divertitevi. Andate al mare, abbronzatevi con cautela. Tanto il fine settimana me. ho letto che piove quindi magari piove così ci rinfreschiamo un po'. Mi dispiace per quelli che devono andare al mare, però se piove va bene lo stesso. Ok. Allora ci vediamo martedì prossimo alle quattro e mezza, sempre qui sulla pagina. Okay? Salvo, salvo, complicazione. Salvo. No. o con problemi di lavoro, problemi che non sono problemi ma impegni, impegni di lavoro, va bene, quindi buon fine settimana a tutti, ciao, grazie a tutti veramente, grazie, grazie per gli auguri perché io non so quando potrò, se potrò riuscire a, a ringraziarvi tutti, quindi grazie mille e ci vediamo martedì, ciao, comunque vi offro un bombon. ve lo offro veramente con tutto il cuore, grazie. Cheese! <laughs>